sentite, prima proprio nel servizio che abbiamo visto di Omar Reda abbiamo concluso anche, lo diceva molto bene l'attoressa Bruschelli, del fatto dello stile di vita, quindi anche il movimento fa bene, allora c'è una iniziativa che prende proprio la uh, WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti prima era sport popolare, adesso è sport per tutti, e noi abbiamo il presidente che è Tiziano Pesce in che cosa consiste? Andiamo in farmacia e compriamo delle pasticche, ma non sono pasticche, <ride> Buon Buongiorno, allora ci buongiorno, spieghi un po' questa bella iniziativa sullo sport per tutti. Grazie, tanto complimenti per, per la trasmissione, ma eh, diciamo appunto all'indomani della fine delle festività natalizie diciamo che non tutti comprendiamo, ecco come abbiamo visto anche in questi primi servizi, l'importanza di un corretto stile di vita, i benefici dell'attività fisica e sportiva, non sempre eh, è semplice come dire vincere la pigrizia, allora ci viene in aiuto un farmaco particolare, un farmaco speciale, pillole di movimento, eh, una campagna nazionale di eh, comunicazione, di sensibilizzazione, di promozione vera e propria dell'attività fisico sportiva che presenteremo giovedì eh, 13 gennaio a Bologna, quindi oggi diamo proprio un'anteprima eh, nazionale, lo faremo insieme a Lodo Guenzi eh, tra gli altri testimonial del progetto, cantante leader del gruppo sociale. musicale Lo Stato Sociale. Lo faremo a Bologna perché proprio a Bologna partì nel 2011 questa diciamo, idea molto innovativa e che ha avuto risultati molto eh, importanti. Allora, Quindi Presidente, campagna... aspetti, un attimo, aspetti un attimo, poi sì. aggiunge qualcosa, perché su quello che lei ha appena detto, andiamo proprio a vedere questo sport eh, che riguarda queste pillole di movimento, che sono incredibili, veramente un'idea fantastica, perché quando poi tu apri la scatolina delle pillole, non ci sono pillole, ci sono indicazioni per far movimento fisico, vediamo insieme. <ride> Pillole di movimento. Beh, bene, allora io le posso prendere una per me e una per, per i miei. Ragazzi. Amici, sì, devo bende, che quelli stanno sempre sul divano. Eh, immagino. Ciao! Grazie, è la vita d'artisti, non Grazie. è stato il momento per lo sport, abbiamo visto, quindi si va, si acquistano le pillole in movimento, ve le voglio far vedere un attimo al volo, perché guardate, questa è la scatolina. Questa è la scatolina, siete curiose? Eh? Sì. eh? Non lo sapevate, eh, neanche io in verità. Poi dopo si apre, non ci sono pillole come vi dicevo, ma c'è un foglio, eccolo qua, guardate, lo metto a favore di camera, come vedete e qua dietro c'è tutto scritto quello che possiamo fare. E quindi un movimento fisico durante la giornata, camminare, non soltanto, giusto Pesce? Questa è un'iniziativa che viene sì. fatta anche, dicevi, col Dipartimento per lo Sport, no? Assolutamente, proprio così, una vera e propria campagna di contrasto alla sedentarietà eh. che sappiamo appunto è un grave, essere un grave fattore di rischio per la salute. È un progetto quindi che dall'esperienza di Bologna diventa nazionale che andrà a coinvolgere 31 comitati territoriali dell'ampia rete associativa WISP, coinvolgerà in, nel totale oltre 220 comuni e quasi 400 associazioni e società sportive dell'intero territorio. Un progetto sostenuto e finanziato dal Dipartimento per lo Sport e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione imprescindibile con la rete delle farmacie eh, italiane. E come ha fatto vedere un bugiardino ecco, diciamo, speciale che oltre sì. a riportare... Messaggi sui benefici dell'attività fisica, redatto col contributo del Ministero della Salute, porterà le indicazioni di tutte le associazioni delle società sportive del territorio coinvolte, i recapiti da contattare per partecipare ad un mese gratuito di attività fisica e sportiva. Ci saranno centinaia di attività, si andrà dalle attività più tradizionali in palestra a quelle più innovative, alle ginnastiche dolci, dalle attività in acqua al ballo e tanto altro. Infine ecco. per chi sì, sì, prego Tiziano, vai. Sì, inf grazie. Infine per chi non potrà, potrà diciamo, avere problemi di mobilità e sarà prevista anche una web app che oltre a contenere i, eh, diciamo, i riferimenti del bugiardino della, della scatola di pilloli di movimento porterà anche le informazioni eh, per partecipare anche a corsi online Allora dottoressa, ah. Bruce, rimanga un attimo Tiziano Pesce perché ho una domanda proprio ultima proprio un minuto, poi le ruberò eh, Carla Bruschelli, effettivamente il movimento fisico e questa politica che viene fatta perché abbiamo scoperto che anche tanti giovani non fanno tanto movimento, eh? c'è cioè qualcuno magari che esagera, invece qualcuno che prende un po' sotto gamba il fatto di fare ginnastica, movimento fisico, importante. È fondamentale perché il mantenimento dell'equilibrio corporeo è fortemente condizionato non solo da ciò che entra e quindi il cibo, ma anche da ciò che esce o da quanto esce attraverso eh, la dispersione delle calorie eh, che si svolge con l'esercizio fisico, il quale occorre anche per una serie di motivazioni, perché praticare l'attività motoria eh, serve a riequilibrare alcuni ormoni che sono ad esempio quelli dello stress, serve a prevenire fin dall'età infantile l'insorgenza di malattie dello scheletro. Di, qualsiasi tipologia, forme di artrite, forme di artrosi, persino l'osteoporosi, cioè l'attività motoria, serve a tutto, alla mente e al corpo, per una serie di motivazioni. Oggi molti giovani, io so, essere fortemente condizionati dalle loro attività lavorative, cioè non hanno È il vero. tempo da dedicare, sì, soprattutto sì. nelle grandi città, magari le distanze da percorrere per recarsi no, nella no. sede di lavoro. Eh, hanno perso molto delle abitudini che un tempo c'erano, poi... Veniamo da due anni di ecco. restrizioni legate al Covid. Il Covid certo non ci, aiutato, eh, non ci ha aiutato, dottoressa. Non ci ha aiutato, ci ha aiutato, ma noi possiamo eh, praticare, è una questione di cultura e di volontà. Possiamo praticare esercizio anche gli anziani a domicilio. Noi dobbiamo rieducare il nostro modo certo. di approcciare la salute. Tiziano Pesce, davvero un minuto. La dottoressa Bruschelli puntava il dito un pochino anche sui giovani, no? effettivamente la scelta dello stato sociale di Lodo Quenzi, evidentemente è proprio per questo immagino. Assolutamente sì, Lodo Guenzi è un artista tutto tondo, non è solo un cantante, un attore, un compositore che sa parlare diciamo, a tutte le generazioni, soprattutto eh, con un linguaggio molto fresco ai giovani. Avete fatto bene a sottolineare ovviamente la fase storica pesante che stiamo vivendo, soprattutto che stanno vivendo i nostri giovani che sono tra Appunto, rappresentano la fascia di età più colpita anche dalle restrizioni dell'emergenza sanitaria. Questo progetto vuole raggiungere tutte le fasce di età, e vuole ecco, essere una testimonianza eh, attiva, significativa che la rete associativa dell'UISP mette a disposizione di tutto il territorio nazionale. Ancora una sottolineatura, eh, pillole di movimento sono Appunto, questi farmaci particolari che troveremo nelle farmacie non si acquisteranno, sono gratuite così come sarà gratuita la possibilità di praticare attività sportiva e fisica per un mese e poi l'auspicio è quello che tutti che i partecipanti possano continuare all'interno delle <ride> associazioni delle società sportive del viva, lo sport, viva lo sport, che bella questa iniziativa dell'Unione Italiana sport per tutti, perché poi questo è il senso e viva il movimento fisico, viva lo sport